eccoci di nuovo ora viene il bello ora viene il bello messa a punto messa a punto dell'arco intanto prima di entrare nello specifico prima di entrare nello specifico siamo tutti raggiungenti, tecnici la mia allora, fra le tante, non lo fra le tante che ho letto e che ho studiato, che ho visto, che mi ho, che ho sentito dire, quella che mi è piaciuta di più, quella che mi piace di più, è vecchissima. Questa definizione la diedero Sante Spigarelli. Ecco di spoti, un, un vecchio tecnico della Fitaco, forse uno dei più grandi tecnici della Fitaco che non è avuto, purtroppo sfuggito un pochettino, ma peccato, negli anni Ottanta è stato veramente un gran tecnico, okay. e disse, e eh che vale anche tuttora, eh? non è cambiato niente, eh? non è sempre avuto, la porta che si tira e che poi si lascia andare il cos'è la messa a punto? La messa a punto eh, leggo, così è una citazione, quindi. è una serie di operazioni volte a rendere compatibili tra loro i materiali franchi. L'arco, le frecce, gli accessori consecuti, in relazione alle caratteristiche dell'atleta e dalle circostanze di impiego al fine di ottenere il miglior raggruppamento possibile delle frecce. No. La no. messa a punto è questa. Cosa devo fare? Rendere compatibili fra loro i materiali usati e ah, le frecce, e tutti gli altri accessori conseguenti, che nel caso dell'arco no? molto sul problema, quello più difficile perché non abbiamo la stabilizzazione, che vedremo la stabilizzazione è molto importante per quanto riguarda la risoluzione In relazione alle caratteristiche dell'atleta e alle circostanze di piedi, qui non so le caratteristiche dell'atleta, ma anche dove dovrò usare l'arco, ah, cambieranno, noi forse non ci interessa vediamo vediamo questa corte di stati teniamo di 50 metri quindi siamo già favoriti da questo, da questo fatto al fine di ottenere il miglior riferimento possibile oh. ovviamente per ottenere questo risultato questo vale ovviamente con no? tutti gli altri di ovviamente per ottenere questo risultato si devono tenere in considerazione due fattori importanti due fattori essenziali e cioè a ripetute situazioni identiche a ripetute situazioni identiche si agisce sul materiale A ripetute condizioni a situazioni sempre diverse bisogna agire su agire quindi questo cosa vuol dire? questo cosa vuol dire? intanto che la messa a punto del tiro con l'arco è un fatto strettamente personale perché se è vero che dobbiamo mettere a punto con l'arciere che l'arciere è un attore se le circostanze sono identiche gli archi sono identici, c'è la variabile dell'arciere e siccome l'arciere non è un modello ma l'arciere è una grandissima variabile non ci sarà mai una messa a punto uguale tra tutti, non è come mettere a punto un motore, mettere a punto un carburatore, no, non è così, no? siccome l'arciere è sempre diverso, la tecnica è sempre diversa, quindi le condizioni a cui si applicherà la messa a punto saranno sempre diverse. E soprattutto, e soprattutto, non sarà mai definita, mai definitiva perché le mie condizioni di arciere cambiano cavolo del tempo. Devo fare attenzione che non cambi l'arco, che non cambiano i materiali, che non cambiano le circostanze, ma purtroppo l'arciere, cavolo, si cambia. cambia molto. E quindi, ecco il magari che magari può servire, se non ci arriva l'arciere e quindi la messa a punto non è mai definitiva la messa a punto è, è sempre da mettere in conto allora intanto intanto intanto diciamo una okay. cosa se noi mettiamo un arco appena comprato, inseriti, mettiamo la tronda, facciamo un punto di incocco a caso, più o meno a caso occhio, anche senza squadretta, mettiamo per in una macchina che freccia. frecce, la frecce, andranno tutte, non eccetera, magari anderanno chissà dove, ma la rosata ci sarà, c'è da fare. quindi da questo cosa ne deduciamo, ne deduciamo che se uno non ha una buona tecnica di tiro nella messa a punto non se ne fa niente perché l'errore provocato, provocato dalla sua tecnica di tiro è molto più grande dell'errore provocato dalla messa a punto scarsa okay? Se invece io ho una buonissima tecnica di tiro, una buonissima tecnica di tiro, beh, è un po' un paradosso, no? Se io ho una buonissima tecnica di tiro, Molto beh, la, la, la messa a punto diventa irrilevante. Diventa quasi irrilevante. Perché? Perché se il mio errore è grosso così, è grande quasi come una messa a punto scarsa. Certo, eh, certo vedremo che la messa a punto serve non solo per la rosata, serve anche per far sì che gli errori siano smorzati. Con una buona messa a punto gli errori che io, non gli, fascio, gli errori di rilascio, gli errori di allineamenti, con una, messa, con una ottima messa a punto, smorzerò molto questo genere di lavoro che saranno meno, condizioneranno meno la mia usata. Quindi la messa a punto anche il grande tiratore mette a farla. Quindi la messa a punto è una cosa, è una cosa importante. Per il tiratore accoludo è importante sì la messa a punto, è importante ma molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, più importante, a te. È una tecnica appropriata, è una buona strategia di organizzazione di tiro, è assolutamente alla base di tutto. Quindi, tra un po' parleremo di questi famosi cinque passi per mettere a punto l'arco numero. Però se il tiratore a coluno non è in grado a 15 metri di mettere 9 frecce di un diametro di 20 cm, la messa a punto fine non mi serve. Deve prima riuscire, perché questo si fa anche con l'angoscuola, deve prima riuscire ad avere quindi c'è una rosata di questo genere se ha una rosata di questo genere vuol dire che più o meno la tecnica quindi ripetibilità è acquisita, e può avere un beneficio dalla propria messa a punto Siamo quindi la messa a punto è molto sopravvalutata purtroppo, molto sopravvalutata no, io non ho le frecce giuste eh, non ho il bottone giusto, non ho il giusto, non ho... Io ho visto tirare con archi tradizionali e ho visto fare delle cose senza senso significato, cioè forse oltre il mio livello di tiro. Nel tradizionale non c'è niente. L'unica messa a punto che può fare l'arco tradizionale la di Eno è quello di rotolare e smotolare la coda forse, in mezzo questi prezzo, test di Sì, si sì, si, sì. poca roba sì. <coughs> però, però a messa a punto, alla fine, alla fine serve, sì, perché abbiamo detto che non è solo una questione di aumentare le mie capacità di raggruppare le frecce, ma anche quella di aiutarmi un pochettino nel, nello sforzare i miei condizionare di mio obiettive quindi diciamo che me l'ha messa a punto, come sempre più mi fa è logico che se io non ho una tecnica acquisita, come faccio a sapere eh, quello che, se quello che sto facendo è dovuto alla variabile materiale o alla variabile tecnica mia? e Questo lo devo mettere in comune, no? Perché se io tiro tre frecce spennate e tre frecce impennate a 15 metri e sono sparse. Dappertutto come faccio? La lì devo rendermi conto che devo parlare con un istruttore eh, e <ride> dirgli fammi un programmino di allenamento in modo che io tiro queste megette 700 frecce alla settimana e ne riparliamo tra un paio di mesi cioè, e vediamo se riesco a fare una missione 200. Funziona così, eh? non può funzionare in modo di Va bene, ho fatto questo piccolo preambolo per dire che purtroppo, purtroppo, purtroppo non c'è una formula magica che vi fa fare i punti, ma ci sono, come ho detto prima, metodo e perseveranza. Metodo e perseveranza, poi il vostro tecnico vi metterà il metodo e voi metterete la perseveranza. Il tecnico però deve conoscere il metodo. È Magari ne parleremo la prossima volta. facciamo finta che noi abbiamo una rosata con un diametro di 20 cm o minore va eh, bene? ce l'hai stessa di questo diametro? ce l'hai? sì eh, allora, insomma. benissimo prendo il così non dimentico niente allora eseguire 5 azioni e l'altro dobbiamo eseguire 5 azioni che sono al numero 1 qui io le e poi le discutiamo eh? Diciamo così controllo accurato dell'attrezzatura allineamento dei frette impostazione brakes Punto di cocco e center shot iniziale, riscaldamento costale. 2. Impostazione del Tigre. 3. Test aste spennate e impennate, impostazione lunghezza freccia e peso punta, FOC. 4. Tuning punto di cocco e center shot 15-18 metri. 5. tuning finale da 5 a 50 metri tuning center shock ammortizzazione a destra messa a punto finale allora beh se ne detto se ne detto di tutto no? Sul, sulla messa a punto in effetti poi la fine la messa a punto dell'alto nudo, come l'ha visto appunto di no? l'unico problema è che l'alto nudo, essendo meno preciso, non è che possa fare la stessa messa a punto e parlo, per me, no? parlo non tanto da tecnico, quindi non tanto punto io, voi fate come dico io, ma dalle mie esperienze, no? dalle esperienze che ho avuto personalmente, anche se effettivamente io ho un gravissimo difetto, in questo è una questione personale, non sono né pignolo e non ho neanche tanta voglia no, di fare la messa a punto, quindi non, non ci perdo il dovuto tempo e la dovuta pignoleria che dovrei avere e quindi o procrastino le cose oppure mi faccio aiutare magari e questo è un grande errore, no? è un grande errore perché la Messa a Punto è una questione molto personale, quindi io vi esorto a non farvi fare la Messa a Punto a te, perché tantissime, tante sfumature, tante piccole cose, ve le dovete capire, tante piccole cose che solo voi potete interiorizzare. Certo, il tecnico è importante, vi dà le linee guida, no, certo, ma il 99% ritorniamo. Lo dovete mettere voi, lo dovete La messa a punto è una questione molto personale, molto da capire, perché voi non usate l'arma. Dimmi. Scusa, che, cioè, che un'ottima domanda un'ottima domanda ne parleremo tra qualche istante quando parleremo del tuo profuscio perché l'inquinatura è strettamente legata a tutti e metteremo così questo team eh, perché è pericoloso parlare che è ottimo. allora parliamo intanto del punto 1 eh? punto 1 abbiamo detto che sono comunque operazioni preliminari che sono importantissime queste impostazioni preliminari che dovete farvi voi o se vi fate aiutare abbiate cura di prenderne parte attiva perché anche vostro i punti le dovete fare voi quindi deve essere parte attiva della dell'arciere alla besona. Sciate pignoli, cercate di farlo. Io tante volte mi sono fatto aiutare a sbagliare, perché poi non ero soddisfatto. E non si può essere soddisfatti se qualcuno l'ha fatto per te. No? Il primo punto è estremamente importante, perché da lì poi parte tutto, no? parte tutta intanto il perfetto assemblaggio dell'arco questo, questo è normale no? l'allineamento dei flettenti l'allineamento dei flettenti forse alle volte è trascurato ma è essenziale perché è essenziale? perché banalmente se poi dobbiamo verificare il center shot e i flettenti non sono allineati e come lo verifichiamo il center shot con quale riga lo sistemiamo Quindi, Dobbiamo allineare senza ciò e allineare i tempi non solo facendo attenzione che siano allineati che non siano storti, ma che non siano disassati dal centro del riservo. Quindi bisognerà anche capire se non solo in questo senso, ma anche in questo senso della messaggità. Già che ci siamo, sempre che l'angolo permetta di fare, facciamo, non è.. È essenziale, eh. non è essenziale. però dobbiamo farlo. Un'altra cosa anche importante a dire è che nella messa a punto della linea dei fredtenti molte volte vedo l'arco appoggiato alla sigla, che traguardo come eh, eh, i blocchetti beta, anzi si dice Python, l'ho scoperto bye, bye. che si dice Python. Ho scoperto che si dice, dopo tanti anni scopri che si c'era appoggiato alla sedia, quanti lo fanno così? Tutti, eh? E la cosa purtroppo, purtroppo, purtroppo la mia.. dopo un po' anch'io lo faccio così, poi ho capito, ho scoperto che era cazzata, clamorosa, perché l'arco nudo, nell'Olimpico non c'è problema, no? perché si prende la stabilizzazione, si appoggia sul tavolo ed è perfetto. L'arco nudo appena lo appoggi Guarda un po' i fettenti da 10 anni a questa parte, sono super flessibili dei tipi. Appena lo appoggio per terra sono fottuto, sono fregato. Okay. E dobbiamo per comprarci un accessorio importantissimo. No no no, il collo dell'arco, la morsa dell'acqua. Solo un pezzo, solo lo faccio vedere? Dobbiamo comprarci una morsa per il nostro arco, per allineare i flattenti. Lo dobbiamo farlo, non costa qua, Però se dobbiamo farlo, dobbiamo allineare i flattenti, dobbiamo farlo con questo. Dobbiamo farlo con questo. Semplicissimo. Noi abbiamo anche il filo a piombo. Questo lo abitiamo dove c'è lo stabilizzatore. Questo lo mettiamo, questo lo infiliamo lì. Questo sta fermo e allineiamo i frattempo oppure ci facciamo prestare una stabilizzazione dal nostro amico che ha l'arco olimpico e lo poggiamo sul tavolo, fa lo stesso però perlomeno dobbiamo essere certi assolutamente certi che quando abbiamo i flettenti non si sono stortati i flettenti perché li abbiamo appoggiati a terra e vi assicuro che succede così quindi facciamo finta che ci siamo fatti prestare una stabilizzazione in qualche modo l'abbiamo legato al tavolo in qualche modo qualcuno ci ha, ci ha aiutato e la allineato perché una volta che l'abbiamo allineato allineate potremo poi allineare, mettere a punto la satiscia, poi dopo aver fatto tutte queste belle cose, non voglio dimenticare niente, Mettiamo anche ovviamente il prezzo, eh, la corda eh, 20-30 giri, diciamo va bene per i 20-30 giri, 20 giri, c'è chi dice 15 giri, c'è chi dice 10 giri, un po' di giri la corda, una volta si diceva anche 50 giri, no, bene anche 50 giri, non fanno Quindi dal 15 ai 30 giri sono pochi metalli, facciamo una via di mezzo, facciamo una corda che vada bene, no? Fare una corda giusta non è mai sbagliato. nei pochi giri di metalli, che possiamo modificare il press senza fare i nodi alla corda quando lo su se stesse. No? Quindi, il press mettiamo quello consigliato, no? se è consigliato tra 8 e mezza e 9 mettiamolo e 3 guarda poi vediamo e vediamo cosa succede il punto di incocco anche lì mettiamolo qualsiasi mettiamolo come dice l'olimpico il punto di incocco si mette a un ottavo e mettiamolo a un e poi vedremo boh, dopo che abbiamo fatto tutte queste belle cose e una volta allineati i presenti allineiamo Mettiamo a posto il center shot, per arci destra, mezza punta, traguardando la corda, la proiezione sulla della corda, il centro di flettenti con l'arco sempre nella morsa o inchiodato al tavolo o legato o un, un amico muscoloso che lo tiene fermo. Non appoggiato per terra mettiamo appunto al center shot, quindi traguardiamo la proiezione della corda al centro dei flettenti sui due byte, sui due blocchetti, anche quattro, ancora meglio, byte così vediamo che non si sia svirgolato, eh, la proiezione della corda al centro dei flettenti, dobbiamo vedere la punta della freccia poggiata sul resto, inserita nel centro di cocco con mezza punta che fuoriesce a sinistra, però la cerinestra. No, c'è rimesso il tuo comando che il vostro tecnico non sia mai un mancino ma che dirò rompo tieni un Al di arte lo chiedi una cosa Più per i piloti per i piloti per i piloti se tu ti rompo a 5 metri più fuori quasi tutta la vita altrimenti vanno a destra ci sarà qualcosa? va bene parliamo qua, è cosa storm? quello è il mostro va bene, guarda, cose strane che benissimo, siamo pronti per fare la messa punto abbiamo visto un set no, dobbiamo fare il riscaldamento, eh? cioè dobbiamo fare il riscaldamento muscolare tipo tirare 30 frecce cioè, non proprio Decido di fare la messa a punto e non curate la vede di sapete. Tiriamo 30 frecce alla paglia, così anche l'arco si scalda, noi ci scaldiamo e diciamo che faremo la messa a punto con la nostra tecnica migliore, qualunque essa sia. Magari che non sia quella che ha una rosata così a 15 metri. Se no, faremo ginnastica e non messa a punto. Allora, la prima cosa, poggio ancora qua il foglio che lo riprenderò, la prima cosa che dovremmo fare a questo punto, per conto mio, è quella di cominciare a impostare il tiller. Allora, cosa abbiamo questo Tiller? Allora, il tiller intanto, di tiller ce ne sono due che non c'è il tiller statico il tiller dinamico. Il tiller statico, non è altro, che quello che si può misurare eh, scarico, quindi l'arco non tensione, solo con un armato con la corda, nel quale vedremo che eh, la geometria dei, di attacco dei due fettini si identica, e cioè come la misuriamo questa geometria? La misuriamo con la squadretta e dovremo avere la stessa distanza in bocco dei flettenti coda sia sopra che sopra quindi questa distanza identica questo vuol dire che il killer è zero ok? quindi che diciamo che dobbiamo partire così partiamo così poi vediamo che succede facciamo ancora due parole intanto sul sul, sul killer allora intanto per quanto riguarda l'arco nudo ma per tutti gli altri eh per tutti gli altri per quanto riguarda gli archi, l'arco lungo in particolare, il tiller dico dovrebbe perché è sempre diciamo, una, un problema in cui la variabile luogo porta un po'. Può succedere anche il contrario di quello che, che succede a tutti, ci sarà sempre qualcuno che fa, succede il contrario, come per esempio a 5 metri. il flettente inferiore dovrà essere più potente quindi, dovrà avere un ligaggio superiore punto il flettente inferiore dovrà essere più potente più potente, virtualmente più potente, perché non in effetti non aumenterò la potenza gli varierò la sua geometria quindi che dovrò per forza avere comunque un compromesso no? oramai i flettenti vengono costruiti identici nelle dovute tolleranze i la costruzione dei flettenti nonostante che ci sia scritto sopra e sotto non sono tollerati quindi non sono tollerati tra virgolette i flettenti eh, vengono costruiti identici ve lo sopra, ve lo sopra sono so. a meno che eh, non succeda qualcosa diciamo gli standard produttivi sono elevati e quindi i, i flettenti sono vari. quindi per forza di cose dovrò variare la geometria del flettente inferiore a maggior ragione nella comune, dove lo string sarà molto più basso quindi avendo lo string più basso io dovrò rendere più rigido il flettente inferiore come si Mi aspettavo a questo punto. tutti così siete? No, è perché se sotto è sotto. mi scendi sotto. Tutti così? Tutti così. E quindi, ah, no, non, non usciva questa. No, nel pugno a zero. Nel dubbio punto, allora il flettente interiore deve essere più potente, perché è una questione meccanica, di fisica. Dove troverò più duro, lavorerà di meno e lavorerà di più il fettetto superiore. Eppure è pura e semplice.